Non parli con me, ok, per colpito no, con me non ci parli, però agli italiani facciamo un servizio sul signoraggio bancario? Come si stampa la moneta? Chi sono gli azionisti della Banca d'Italia? Lo diciamo agli italiani? Come potete intuire io non mollo ed è per questo che sono ritornato qui in Milano per andare a trovare le Iere davanti agli studi di Mediaset. Ci siamo accorti tutti che ultimamente fanno soltanto servizi di merda ed è per questo che ho deciso di andare a trovare con questo microfono. Giulio Goria pare che abbia vistificato il servizio in bagheria, e sul web ci sono le prove. Nina Palmieri fa solo servizi in stile Barbara D'Urso e mi fermo qua. E poi c'è Nicolò De Vitis, e chi è? Insomma, nessuna Iena fa inchiesta vera, e chi ci parlerà di quello che stiamo vivendo e della crisi che ci sta circondando? I trattati europei, il TTIP, il MES, il Fiscal Compact, il gruppo Bilderberg. Insomma, pare che la vera inchiesta è quella che circola sul web. Il video che vedrete è lasciato integrale, senza tagli, per farvi vedere ciò che è accaduto. Guardiamolo insieme. Dai, vieni vienimi. TTIP, dai, lo faremo, dai. Eh? Un servizio se su può questi può argomenti lo farai? Sì, no. Eh, allora, guarda, non è... Eh, Lui ha il che... telefono. Ma noi non abbiamo fretta, voglio dire. Ci darà sicuramente una risposta, anche perché ci sta anche ascoltando, quindi... Non abbiamo portato il microfono con adeguato. Semplice, con te non parlo. Con me non parli? Ma con gli italiani sì però. Signoraggio bancario, sì, MES, Fiscal Compact, TTIP, sì. trattati europei. Ne vogliamo parlare? Tutto questo? No? Non è possibile? Io già li ho fatti all'inchiesta. Dovete farlo voi, che fate ai servizi di inchiesta, è vero? Non fate ai servizi di inchiesta. Giulio Volia, cioè uno dei grandi. uno dei grandi delle Iene. E non riusciamo a parlare Eh sì, non riusciamo a parlare Quando fai la iena alle iene eh, Vediamo che cosa succede Diciamo che ci stiamo comportando così come loro Fanno con gli altri La lira quando Posso fai... avere un caffè per piacere? Sì il caffè? Volete il caffè? E eh, niente, noi eh, Sovranità monetaria Ecco, la lira quando eravamo insomma, non parli con me, perché parenti che hanno negato, cioè ti ha no, no, dato. No, con... no, <ride> non lo sono, corretto? È <ride> la sovranità monetaria. <ride> Cosa vuol dire non sono corretto? Eh, non sei un servo di parenti forse. Ah, ecco, ecco. Sovranità monetaria. No, signoraggio, loro non signoraggio ne parlano Signoraggio non ne parlano, sicurati. Chia chiama Davide, chiama Davide adesso. Bagheria poi com'è andata? Com'è finita bagheria? E' un cazzo d'altro? Sì, non c'è. Allora, non si può. Ma voglio io, ma non. Si modifichiamo. Cioè, c'è ma Davide, dai. No, veramente, dai. Che conosci il signoraggio Bantario? Mi hai sentito parlare? Il signoraggio Bantario, Ness, Come com le, iene no, ne le iene non ne parlano? Ma le iene non ne parlano di questo? Il Bildenberg, il gruppo Bildenberg chi sono le Iene? Ah, se ne parlate voi, chi non lo parlano Eh beh, voi fate, voi fate Ah no, Zelig fanno Fate inchiesta, giusto? Zelig Fate inchiesta non c'è una querela No, non c'è, non c'è alcuna querela Non c'è alcuna querela Anzi, io aspetto una vostra querela per essere smentito su quello che dico, su quello che faccio Anzi All'inizio non andate inizio Non andavi sì, e lei lo può provare e a me non mi pare che ci sia questo oh. un po' di discorso qui, anche perché non mai è stata detto. Ciò. Comunque non, non parlo con me. Non parli con me? Ok, perché. Con no. Con me non ci parli. Però agli italiani facciamo un servizio sul signoraggio bancario? Come si stampa la moneta? Chi sono gli azionisti della Banca d'Italia? Lo diciamo agli italiani. Facciamo Giulio Guglia, tu sei un grande delle iene, eh? Ti ha portato andata. il microfono adatto, guarda. Eh, per, eh, per le cagate, eh, cagate che fanno? Eh no, l'ho portato voi. appunto per intervistare voi. Usa, usa ci spiegate chi, è, chi sono gli azionisti della Banca d'Italia, il bancario, ce lo spiegate? Il MES, il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, è un trattato europeo C'è scritto, lo leggiamo insieme lo il... e ne parliamo agli italiani Fai un'inchiesta comp... che sei bravo Noi l'abbiamo già fatto, bravissimo. aspettiamo voi che fate tv Ma no, tu la fai, c'è una la la la telecamera Smetto taxi Fai, fai Proviamo a fare questo servizio Giulio, dai Ma falvo, sei parlo. più bravo di me No, no, no, sicuramente non sono più bravo Tu Beh. fai TV o no, ecco perché c'è un motivo forse anche su questo Voglio dire, se poi vuoi fare un servizio sul signoraggio e spiegare agli italiani che cosa... Falvo Chi sono gli azionisti parlo. della Banca d'Italia Ciao Giulio Ecco, questa è stata la risposta di Giulio Golia Mess, Bilderberg, signoraggio bancario e tanto altro ancora Come avete visto con me non ha voluto parlare Forse perché censurato dal boss delle Iene Davide Parenti e siccome non riesce a concedermi delle interviste ho pensato di raggiungerlo direttamente a casa e suonare al suo cittadino. Sono davanti alla casa del boss delle Iene Davide Parenti. Ecco adesso proveremo a suonare e a chiedergli un po' di spiegazioni in merito. Davide, buongiorno, sono Alessandro Carluccio. Posso farti una domanda, soltanto una domanda? No? Mi hai perso il portone? Che faccio? Vado via? No, volevo soltanto dirti perché non fate un servizio sul signoraggio, la moneta sovrana? Magari a spiegare di chi sono gli azionisti della Banca d'Italia. Potresti dire direttamente alla tua fidanzata, Nina Palmieri. La Iena, Nina Palmieri. Per chi non sapesse che è Nina Palmieri, è la fidanzata di Davide Parenti. Forse per questo non fai servizi tosti. Pure Nicolò De Vittis, il figlio del tuo medico. Sì, capisco che la salute va prima di tutto, però dai. E invece Nicolò De Vittis, chi è? È il figlio del medico di Davide. E si sa, la salute viene prima di tutto. Chiediamo agli italiani anche i trattati truffa. Il Bilderberg, il signoraggio. Dai, puoi farlo, no? Ecco, questa è, diciamo, la reazione. Sono dentro l'atrio di Davide Parenti. E quindi, tra tutti questi parenti, chi farà i servizi veri? Eccolo lì. Ok, ciao Davide, vado via! L'ho già detto a Giulio Golia, l'ho detto anche a Viviani. Se vuoi fare qualche servizio in merito, a me farebbe piacere. Ripeto, puoi consigliarlo a Nina o a Niccolò De Vitis? Una la tua fidanzata, l'altro il figlio del tuo medico. Ma anche altre iene sono brave, eh? Voglio dire, l'importante è trattare dell'argomento. Ciao, buon lavoro. Io in passato ed ancora oggi di questi argomenti ne parlo. Ma è una cosa la TV, è una cosa il web. Io consiglio di informarvi e a Davide i parenti do un messaggio. I servizi smielati, lasciali a Barbara D'Urso. Voi siete le iene, ricordatelo.